ad aprile. Vi prego, non è vero che non potete capire. Non credete e non c'è nulla da fare. Impegnatevi a non abituarvi. Tutto è iniziato perché l'idea voleva una casa. Perché l'idea si vergognava della sua unicità.